adesso sto, sto, sto trasmettendo di nuovo si parlava di magia di magia dal vivo e, è caduto è caduto poi è, è caduto poi è, è saltata la luce è saltata capito e eh? che cosa che cosa è successa è saltata la luce e io purtroppo non ho potuto rispondere a, a molte persone che che mi hanno scritto nella chat eh, dovrò andarla a leggere la chat peccato perché però almeno ho imparato come fare a interrompere una live che si era interrotta per questioni me eh, avverse per questioni avverse perché mi era successo altre volte che ho salta la luce o succede un qualche cosa di strano e uno non sa uno non sa come come interrompere la live perché continua a, la live e invece e invece succede che che, che, che che poi alla fine insomma è una una cosa che mi fa e eh, arrabbiare molto quando succedono queste cose che io avevo io avevo io ero riuscito a, a avere tante persone che eh, che mi commentassero e invece È saltata la luce, capito? Parlando di magia nera è saltata la luce. Io non sono superstizioso, però, eh, insomma, queste cose succedono nella diretta, e stavamo parlando, stavamo parlando di magia a Torino, adesso. Non so se riuscirò a ah, ecco, mi seguono in eh, tre persone e ho un like. Speriamo che le persone che mi seguono eh, Cybercat. E eh, sì, esatto. Cybercat. Però parlando della magia a Cefalù, Sicilia, nell'abbazia di Telema Adesso probabilmente sarà di no sarà salterà di nuovo la luce, come non ricordarci di questo signore qua, Edward Alexander Crowley, che come ho spiegato in un mio ultimo video, uno dei miei ultimi video, andategli a cercare, non più di una settimana fa, lui ha ripudiato così tanto i suoi genitori che si è cambiato il ale Alexander, Edward Alexander Crowley, se l'è cambiato per Aleister Gaelico. Gallico, eh, perché era della Scozia, no, Crowley, che è il padre dell'occultismo e forse del satanismo e della magia nera moderni, a parte gli slevi eccetera. E quindi adesso appena ammiccano le luci io mi appresto a chiudere il computer perché succede di cattivo che per esempio tu lasci aperta una sessione in facebook o in youtube o in instagram e il tuo dispositivo lo sconnetti e senza uscire dalla sessione e ti possono rubare la cont perché non so come fanno però peccato ero arrivato a avere dieci persone che mi seguivano simultaneamente credo e adesso invece mi ritrovo a avere tre spettatori però questa vecchia logitech e questa vecchia web camera vedo che mi filma abbastanza bene vedo che è passabile nei confronti di come lo faceva il cellulare poi non c'è il lag eh, il lag già il cellulare trasmettendo wifi soltanto che se eh, salta la corrente l'inconveniente è che a differenza del cellulare eh, qua si spegne tutto si può anche rompere il computer e poi un'altra cosa che io ho scoperto ho scoperto proprio adesso come fare a interrompere una live perché quando tu riaccendi il computer e eh, e accedi di nuovo a, a YouTube, accedi di nuovo in YouTube, eh, succede che, che la live continua, non ne puoi fare un'altra. Io stavo per fare una live nel mio secondo canale eh, Sant'En Chan, eh, Radio Sant'En Chan. Eh, però ecco qua vi do vi do il link se voi volete vedere 80-90 episodi che ho caricato nella mia radio Saint il mio secondo canale di YouTube per salvare gli episodi di spreaker comunque ne troverete molti di più cercando sprecher in questo canale Sant'En vi lascio il link ma ecco qua ti ho già mandato il link caro eh, amico e veramente io adesso ho scoperto come eh, come fare a a sospendere una una live che aveva quando si interrompe perché si spegne il cellulare salta la corrente tutto rimane purtroppo il fatto che, eh, che la live continua continua finché magari dura otto ore otto ore di schermo vuoto e la gente poi si scoccia dice ma questo qua ci ha, ci ha tagliato e invece no non è così eh, quindi vi invito cari spettatori e spettatrici a iscrivervi e, e a sostenermi anche guardando o ascoltando perché molti per esempio vogliono ascoltare più che guardare dal cellulare perché sono interessati a dei temi eh, quindi i programmi radio di sprecher siccome io sono disoccupato non posso permettermi un abbonamento a pagamento allora cioè adesso hanno abbassato il limite a 4 o 5 ore di programmazione gratuita e gli episodi non durano più 30 minuti come qualcuno nel passato, ma durano eh, durano eh, circa 15 minuti e quindi si può caricare poco. Poi io. Non voglio cancellare gli episodi che sono stati più visti. E allora alla fine cancello pochi alla volta e trasmetto poco alla volta, non trasmetto tutti i giorni. Ma come potete vedere, ecco qua. Ah no, eh. qua ho fatto una live tempo fa a uno che poi mi scocciava perché si faceva passare per amico e quindi questo non è un programma di speaker che metto qua il link è un programma che ho fatto ma se cercate nel mio eh, nel mio canale vediamo un po Cercate sprecher, vediamo un po' che io vi voglio mettere il link e vado a cercare perché ecco qua eh, ne ho caricato tanti episodi, qua vi lascio la ricerca. In questo stesso canale tutti i miei episodi sono più di 100. E poi vi voglio fare vedere, appunto, che c'erano degli episodi che duravano più di 30 minuti. Come questo. Perché una volta una volta c'era una volta e forse due un asinello e un bue allora questo più di sei, circa sei anni fa sei anni fa io ci avevo che funzionava perché poi gli si è rotto il bottone dello spegnimento il eh, samsung galaxy young 53 60 e eh, avevo la prima versione arancione di sprecher che è stata in pratica la seconda versione e io trasmettevo tutti i giorni così mi divertivo un mucchio non pensavo di farlo per, per far soldi, e, e poi salvavo gli episodi anche se ci avevo 10 ore. Le, le salvavo gli episodi, infatti, questo è stato visto 28 volte. Se volete ascoltare i miei radioprogrammi, commentarli per dirmi cosa ne pensate e condividerli, mi farete contento. E... Di solito hanno un promedio di 17-16 visualizzazioni. Io parlo in questi radioprogrammi eh, dei temi più svariati. E, e A volte durano 4 minuti, a volte 16 40. Non ho sfruttato a pieno la mezz'ora che avevo a disposizione, avrei potuto fare 20 episodi di mezz'ora e poi cancellarli ma non radio trasmettevo così tanto e, e qua c'è uno da 25 minuti con dei titoli siccome parlavo di tutto parlavo di tutto un po de luna cara amica mi dice si sì, raccontaci una fiaba purtroppo ce ne sarebbero di fiabe da raccontare della nostra italia ma chi era il conduttore di blu note ecco ci sarebbe da raccontare fiabe alla blu notte e poi non si dormirebbe più mettevo dei titoli perché parlavo di tutto santin chan speaking at you again radio trasmesso con sprecher cioè, senten chan vi parla ancora cara amica bisognerebbe raccontare le fiabe di report le fiabe di blu note lo stesso progettista del mosse o mosse che avrebbe dovuto dividere le acque di genova ha detto che sarebbe stata una follia attivare il Mosse perché incompleto sarebbe stato come andare a tutta birra con un ferrari senza freni E quindi questo che rappresenta e questo rappresenta che l'italia e l'italia del ponte di genova l'italia della cassa degli studenti di amatrice l'italia senza freni senza controlli l'italia dei dissesti idrogeologici io ci ho fatto dei video e mi raccomando andatevi a guardare eh, questo questo video mio che adesso vi metto vi metto il link perché io ho messo nel video dei video consigliati a, a tutti i miei video che ho fatto sul tema dei dissesti idrogeologici italiani, che io ne vengo parlando, io ne vengo parlando non da oggi o da ieri eh, perché c'è l'acqua alta. A, a venezia eccetera eccetera ma no ma vediamo un po se riesco A già 60 visualizzazioni eh, io non ne scrivo da adesso non non, eh, non ne faccio video da adesso faccio dal 2013 ecco qua vedo il link un po di pazienza tutto lento speriamo che non salti di nuovo la luce Vediamo un po', ecco qua. Venezia, acqua alta, nubifragio, tormenta ed inondazioni, fatto con sprecher. L'ho fatto ieri, mi sembra. Ok, ero rimasta alla Sinello e al BUE. Stai bene con i capelli. Eh sì, oggi, questa mattina me li sono lavati. Grazie, perché se no rimangono appiccicatici. In Italia è così. Stavo per scrivertelo nei commenti. Comunque c'è sempre il cerchio bianco che gira. Ah, bene. E qual è il cerchio bianco? No, non ho capito. Ah, riguardo la magia. Il cerchio bianco. Non lo so. Qua mi sembra che fra cerchi rossi, neri. E poi vogliono fare le Olimpiadi in Italia. Non so. Ah sul mio faccino scemo il cerchio negli occhiali e mi devo togliere gli occhiali perché perché probabilmente è la webcamera che succede che io ho scoperto che col mio cellulare il motorola moto it seconda generazione è, ho problemi di wifi che ce l'ho un ADSL da 3 o da 6 megapixel invece con la mia con la mia telecamera e la mia web camera, la mia web camera eccola qua con la mia web camera eh, che si innesca in, via usb non ho nessun problema. Non ho nessun nessunissimo problema, eh, non si taglia per colpa del wifi lento e non ci sono degli scatti nell'immagine, anche se l'immagine verrà pessima, mi immagino. <ride> l'immagine verrà pessima, mi immagino. E, e anche con questo microfono analogico che funziona via spinotto, perché ho un computer, un PC da scrittorio. Non un partito comunista che eh, c'ha gli spinotti analogici perché è un computer duo al core duo due al core duo che eh, è del 2010 ma magari eh, è un modello anteriore al 2010 e quindi fra poco anzi no sì, fra poco nel 2000 eh, eh, nel 2020 farà dieci anni comprato a gennaio comprato Fra poco farà 2010 2020 farà dieci anni c'è un computer da da dieci anni se non mi salta ogni volta la luce perché tu cara de luna potrai vedere che ho fatto ho finito di fare un altro live e purtroppo eh, purtroppo cara amiche e cari amici dovrò andare a leggere il, gli ultimi commenti in chat perché è saltata la luce non ho potuto leggere nessun commento ma ho scoperto nel caso in cui si interrompe per una qualche ragione la live come farla interrompere perché per youtube continua ad andare in onda anche se non ha segnale e io non sono riuscito a ripristinare il segnale di quella live allora me la sono dovuta ingegnare sono riuscito a interrompere la vecchia live e farne un'altra perché altrimenti sarebbe stato meglio sarebbe stato più micidiale che ti salta la luce in casa tu riaccendi il computer, rientri in YouTube e continui a mi devo abituare poi a guardare la camera non avendo lo schermo, guardo lo schermo e poi voi vi sentite esclusi. Credete che io faccia un monologo. Allora non ho potuto ripristinare la live. Ma ho dovuto ho dovuto per forza di cose farne una nuova, per fortuna che sono riuscito a interrompere la vecchia altrimenti avrei dovuto caricare il mio video nel canale ciao eh... ah ecco tu ti chiami ciao iscritto like ciao ciao iscritto like io pensavo che mi, mi dicessi che ti eri iscritto <ride> invece no il tuo nick è ciao iscritto like ciao allora io metto ciao ciao ciao iscritto like Ah, fantastico ciao iscritto like ciao iscritto like mi sono iscritto like benissimo fai onore al tuo nome e adesso forse dovrò interrompere la live non lo so da un momento un altro perché ho in casa dei lavori da fare di... per quanto riguarda... Sì, dice la nostra amica Luna, di nome di fatto, ho da aggiustare dei fili che si sono bruciati. E quindi da un momento un altro, prima che salti di nuovo la luce, l'energia eh, elettrica, per essere corretti dovrò sospendere la live si vede malissimo lo so perché se io faccio le live con il mio cellulare un eh, eh, motorola moto it seconda generazione del 2014 c'è una dsl da 3 megabit invece io mi filmo con questa vecchia web camera Analogica, credo che sia analogica eh, del 1999, che si connette via USB nel computer. E mi sto filmando, come potrete vedere, con un microfono analogico, così no, non c'è delle sospensioni nel, nel WiFi. Perché adesso ti faccio vedere una live che è venuta malissimo caro amico guarda questa live per crederlo era una live di due ore più di due ore incredibile ho parlato tantissimo mi sono sforzato eppure se fai clic in questo link che ti lascio vedrai che ci sono 8 minuti e 48 secondi perché il wifi funzionava così male il cellulare mi si era surriscaldato il cellulare mi si era surriscaldato che eh, non eh, non si è salvato nulla di quella live di tutte le cose che ho detto interessanti non perché le abbia dette io poi l'immagine si vedeva anche male con quella vecchia camera frontale e quindi ecco qua vi lascio il titolo del video lascio il titolo del video mi raccomando poi non mancate di guardare i miei video in questo canale io vedo una foto fissa strano perché io qua ce l'ho aperto il la pagina eh, della de, de mia live di adesso e non c'è una foto fissa io mi vedo muovermi quindi ok non, non ci fa niente l'importante è quello che dici ma io vedo l'immagine muoversi caro amico e mi spiace che ci sia un'immagine fissa chissà che cosa sarà successo un'altra diavoleria anche gli altri dicano se vedono una foto anche tu dell'una vedi una foto sì sì ti muovi no perché a volte sono fisso mi rimango fisso io nel senso che sto così parlando per tanto tempo perché io volevo dirti questo quest'altro è, è sempre una foto fissa lo so sì non, non, io non sono eh... YouTube, anch'io che lui l'unica cosa di fisso che ha è mangiare, no, ma mi dovrei muovere di più. Dovrei sì, lo so che vuoi dire. Eh, ciao, iscritto like, eh, sì, sì, eh, non mi muovo molto. I, i mie... Io ho la foto statica dall'inizio. A ah, mannaggia, mamma mia, quanti libri hai? Hai visto, caro amico? Eh tantissimi libri tantissimi letti in una vita e continuo a leggerli a rileggerli Ho qua libri dappertutto allora se hai delle domande culturali o se vuoi vedere sui sui libri eh, qua per esempio eh, ti lascio una lista di riproduzione eh, vediamo se la trovo qua per esempio c'è la lista di riproduzione Provo a uscire a rientrare. Eh, grazie, De Luna. Qua c'hai una lista di riproduzione della mia rece la recensione che ho fatto di giornali. E poi qua c'è la rubrica letteraria. Caro amico, ciao iscritto, like. Fai clic in questi link che ho messo adesso e vedrai che ci sono delle liste di video. Eccoti, ora sei vivo, grazie per fortuna. Pensavo di, di non essere vivo, grazie mille, mi hai ravvivato. Allora, come si potrà vedere anche questa seconda live, per il momento tutto va bene, per il momento siamo riusciti a parlare di tante cose e anche di nulla pur di tenerci compagnia. Di storia ne hai un sacco, un sacco, un sacco di storia, non di tutta la storia, ma. Eh, o un po di tutto perché io ho letto di tutto nel senso che ho letto un po di tutto che storia ti interessa di cosa ti interesserebbe sapere di storia rilke rilke chi è il mi dispiace fare questa domanda ma vediamo rilke lo Ah, Reiner Maria Rilke, nome completo Carl william john Joseph Maria Rilke, è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo austriaco di origine boema. No, purtroppo no, purtroppo no. Mi piacerebbe Impero Romano e Seconda Guerra Mondiale, ma anche Ottocento. Ah, bene, sulla seconda guerra mondiale si sì, ti posso dire tantissime cose. Ehm, Sull'impero romano anche, anche l'ottocento, anche il novecento, per ora. Uno dei miei poeti preferiti, io preferisco Charles Baudelaire, I fiori del male. E è l'unico poeta che ho apprezzato in vita mia, Le flore du mal. E quindi qua ho pubblicato eh, ho pubblicato proprio ho dedicato in community vediamo se lo riesco a trovare ecco qua ho dedicato nella mia community alle flor du mal il suo la sua poesia più bella splin dei flor du mal l'avevo già letto nella tua community grazie amica ecco qua facciamolo leggere anche agli altri perché veramente le flor du mal sono adesso ecco qua sono veramente l'opera più geniale di quel geniale poeta e Poi mi piace, poi Edgar Allan Poe, Lovecraft, mi piace tantissimo. Lovecraft, e che dire sono le ventitré e mezza. Io non vorrei che tutte e tutti voi faceste così tanto tardi, ma vedo che siete aumentati. Adesso finalmente di nuovo a sei. Eh sì, sempre orroro maledetti. Eh, prima nell'altro video che ho fatto in diretta ho fatto vedere la foto di eh, Eduardo Alexander Crowley in arte alle Easter Crowley ed, e mi è saltata la luce in casa. E adesso continuo a parlare delle stesse tematiche. <ride> eh, eh, ciao, iscritto like. Tu credi alla teoria che Hitler è scappato in Sud America? non lo so può essere perché in sud america sono scappati molti gerarchi nazisti e anche altri sono scappati e nell'unione sovietica e soprattutto negli stati uniti come von braun l'inventore delle v1 e delle v2 che hanno massacrato civili in europa e poi è stato utile per i progetti Apollo e saturno per la corsa nello spazio eh, in effetti senza i vettori progettati da von braun cioè l'inventore delle V1, delle V2, delle V3 a reazione, non sarebbero mai andati sulla Luna i nordamericani. Quindi sono andati con dei vettori, con dei razzi eh, inventati da, da un nazista, capito? È un nazista riciclato. E, e molti che hanno formato poi eh, il, il Pentagono, molti gerarchi militari nordamericani, della CIA, dell'FBI, eccetera venivano proprio dalla germania dalla germania e dall'italia forse anche e quindi è una teoria non si hanno prove non si hanno prove ma quello che è certo è che soprattutto ai nordamericani, gli importava non tanto il nazista che aveva commesso dei crimini di guerra o aberrazioni ideologiche ma quello che sapeva aveva un know how sia sotto il punto di vista spionistico che tecnico militare per poter confrontarsi con la potenza emergente l'unione sovietica quindi scappavano i progettisti gli ingegneri gli architetti e può darsi che gli abbiano dato un salvacondotto ma può darsi che no tu vedi nella storia come è successo bin laden lo hanno sfruttato in chiave antisovietica in afghanistan e poi quando è diventato pericoloso era già un nemico degli stati uniti saddam hussein lo hanno sfruttato per combattere eh, l'iran degli ayatollah e poi quando già diventava troppo indipendente è diventato un nemico pure lui karim pelosi hai una bella parlantina complimenti grazie mille karim allora ti interesseranno di sicuro i miei altri video che ho fatto nel mio canale. Commentali e fammi sapere cosa ne pensi. E se ti è possibile, anche eh, condividi i miei video affinché anche altri possano commentarli e così aiuterai il mio canale a crescere. E poi non ci scordiamo quello che hanno fatto con il coronello Mahmoud Gheddafi, che prima era un pericoloso terrorista, poi è diventato buono. E poi magicamente è diventato terrorista di nuovo e lo hanno eh, lo hanno ucciso e quindi non mi meraviglia che hitler all'inizio fosse stato visto come uno strumento anticomunista poi si è sbizzarrito è diventato un cane pazzo come dicono negli stati uniti ed è diventato pericoloso perché ha morso la mano di chi lo ha armato la germania nazista come si è potuta riarmare con migliaia di milioni di tonnellate di, di materie prime senza che nessuno si renda conto come hanno potuto fabbricare decine di migliaia di aerei da guerra di stucca di, di, di panzer di sottomarini si sono riarmati ne, durante, già durante la repubblica di weimar che non si poteva armare già si riarmavano ma, ma in più durante i primi anni del nazismo come Si sono potuti riarmare senza che nessuno se ne accorgesse, i mitici tiger esatto, come hanno potuto costruire tanti panzer senza che il mondo occidentale lo sapesse, che avevano spire spire, spire spie. Avevano a Berlino, eh? e nessuno sapeva di quello che Hitler aveva annunciato nel main di tutta la sua strategia politica. Militare che poi è andato contro il suo migliore alleato, non Benito Mussolini, ma Stalin, che all'inizio era alleato di Hitler e poi fu il peggiore nemico di Hitler quando Hitler lo attaccò. Perché c'è questo mito che gli americani sono venuti a salvarci in Europa contro i cattivoni dei russi, ma non è vero. Quelli che hanno rimesso più soldati sono stati proprio i russi che hanno avuto più cadute eh, nell'Europa eh, orientale e in, in Russia e nell'Unione Sovietica per combattere contro i nazisti che erano alleati prima hanno invaso la Polonia i sovietici assieme ai nazisti questo nei libri non ci sta molte volte eh, no non l'ho letto mi avevano prestato una versione in inglese però io l'inglese lo leggo male e poi, perché era scritto in un inglese molto antiquato, dovrei trovare in internet. In internet di sicuro ci sarà qualche versione in italiano. Comunque, alla fine, come dire, in tanti si sono voluti garantire di avere i loro gerarchi nazisti a portata di mano: russi, nordamericani. in pelosi la scuola insegna cose sbagliate molto sbagliate in fatto storico è esatto perché i libri scolastici sono determinati da dei decreti ministeriali governativi allora ogni ministro dell'educazione deve fare il suo programma didattico deve fare vedere che buono qualcosa in italia e la prossima volta mi prendo un bicchiere d'acqua e devono fare vedere che loro riescono a fare delle cose rinnovate pensa che in scuola si insegna di solito fino alla seconda al secondario la storia fino al 45 è stato ciao iscritto like la storia è scritta dai vincitori ma per giunta dal 45 in poi io che mi sono ricevuto perito ragioniere non ho studiato nulla, non si studia la storia degli anni 60, la storia degli anni 70. Nessuno ascolta i perdenti, giusto Karim Pelosi? Però oltre quello, eh, per esempio, Starberry Studio, ciao amico, da tanto tempo che non ti ascolto. Cosa pensi? E eh, vabbè, mi hai cancellato il commento, non so perché. Non ho avuto tempo di leggerlo, strawberry Studio 2 o tu, perché mi hai cancellato il? Era vabbè, eh, perché ci fanno leggere sempre le stesse cose di storia. Nelle elementari, nella media inferiore, eh, nella nella secondaria e, cioè voglio dire sempre con gli antichi romani gli antichi egizi che poi sempre due o tre paragrafi a uh, ogni cento anni no e non si studia per esempio la storia di dopo il 45 de luna anche su garibaldi ci sono molte controversie ciao iscritto like il cattivone pazzo tedesco che vuole invadere il mondo, ma per favore, eh eh eh. tutti vogliono invadere il mondo, tutti vogliono essere egemonici. Ma, ma è così, eh, per esempio, non si dice che già sul finire della guerra: infatti, cosa che nessuno sa, che nella Germania nazista, nel terzo Reich ci sono stati due fiori morendo lasciato come führer a Doenitz, l'ammiraglio della flotta tedesca e Doenitz, in pochi mesi che è stato führer prima della rendizione incondizionale ha fatto una cosa eroica ha portato a salvo milioni di cittadini tedeschi che vivevano da prima che il terzo reich si espandesse a oriente e li ha salvati da una massacra ma lo sapevate che sono morti milioni di cittadini tedeschi oppure di, di idioma tedesco da prima del 45 a dopo il 45 per colpa delle rappresaglie degli slavi contro i tedeschi o contro quelli che parlavano idioma tedesco questo i libri di storia non lo dicono che c'è stato un esodo dall'est di tedeschi o di discendenti di tedeschi che vivevano lì da prima del 1900 se ne sono dovuti andare perché c'è stata pulizia etnica li massacravano ciao iscritto like ad anzi cavi erano tedeschi residenti e Hitler è stato costretto a invadere quella zona e i russi con la scusa invasero l'est ciao iscritto like tutti i documenti scomparsi di mussolini rubati dagli inglesi Mussolini piaceva molto a Winston Churchill, eh, lo preferiva Hitler, poi Hitler eh, Mussolini si è alleato a Hitler e allora eh, hanno preso le distanze. Ma sì, certo, ci sono cose che, che sono sparite, sono sparite anche dalla mia memoria perché mi erano venute in mente. Però, voglio dire, ci sono state anche le famose purghe di Stalin. Stalin non soltanto mandato ai lavori forzati in Siberia o ha ucciso milioni di prigionieri di guerra tedeschi e anche civili nell'est europeo. Ma addirittura ci sono state nei paesi socialisti sovietici delle purghe negli anni 40, 50, 60. Per esempio in Ucraina ammazzavano persone di ascendenza polacca, lituana. In Polonia uccidevano ucraini o se ne dovevano andare in Polonia. Di fatto, oltre alle purghe, Stalin faceva delle deportazioni di massa. E, e quindi lui voleva eh, dividere i popoli per governarli meglio. Quindi tutti i polacchi dovevano ritornare in Polonia, tutti gli ucraini dovevano stare in Ucraina, tutti i russi in Russia. Eh, Ciao, iscritto like. Infatti, Winston prese. I documenti dopo la morte di benito e dopo se ne andò a farsi il bagnetto al mare in liguria infatti dicevano che in un certo lago c'era sommerso il tesoro di mussolini non so care in pelosi vogliamo parlare del mitico erwin rommel quello sì che è stato un gran generale la volpe del deserto esattamente e poi la storia dei finti diari di hitler che in realtà hanno preso degli scritti di Hitler che sono esistiti veramente e, eh, e alla fine li hanno mischiati con delle menzogne, diari che erano falsi, intenzionalmente falsi e che si sapeva che erano falsi. E, e quindi come dire... Non mancate se vi interessano anche questi argomenti di guardare in questo mio secondo canale Radio Santen Chan e di condividere i programmi di, del link che vi ho dato affinché anche altri possano commentarli. Poi se voi volete che io commenti i vostri video, quindi li guardi, gli dia like per ogni video mio che commentate io commenterò un vostro video capito ciao iscritto like io penso che il tutto scoppiò dalla crisi finanziaria del 29 la guerra si doveva fare esatto e poi la grande guerra 14 18 in cui l'italia non doveva entrare ha rovinato tutta l'europa e ha rovinato anche la germania e l'austria ungheria Cari impelosi, Pelosi, chissà perché hanno fatto queste cose qua. Forse chi l'ha fatto aveva paura e non lo so. <coughs> Ciao, iscritto like. E quanto prima, un altro trauma rovescerà il mondo. Io, prima che cadesse il muro di Berlino da giovane negli anni Ottanta, dicevo: Il socialismo sovietico non ha futuro. Il muro serve a proteggerci a noi dal loro comunismo. Infatti, l'America, per non perdere degli alleati, ci dava delle agevolazioni finanziarie e economiche. E dicevo anche: anche il capitalismo è destinato a cadere. Adesso si vede come ci saranno nel 2020 delle crisi mostruose a livello finanziario ed economico nel mondo intero. Quindi io ve lo dico: nel mondo ci saranno delle crisi sempre più forti, climatiche. Economiche e sociali, guardate un po'. Tutto il mondo sta bruciando. Chi l'avrebbe mai detto? La Cina che è ultra capitalista finanziaria, oltre che comunista, sta bruciando in Hong Kong. Sono ritornati i gile gialli. Eh, con la Brexit, chissà che cosa succederà eh, gli, negli Stati Uniti si hanno incertezze, in Messico c'è un narcostato. Cile brucia, eh, Bolivia arde. Strawberry Studio, cosa pensi di Einstein che essendo di origine ebrea sia fuggito in America e poi si sia vendicato aiutando gli americani allo Salamos con l'atomica? Può essere? Infatti si sa che Albert Einstein eh, voleva destinare la bomba atomica per sconfiggere il Terzo Reich. E che quando ha saputo che la che la germania nazista era stata sconfitta e che Eisenhower voleva comunque utilizzare come prova di forza la bomba atomica su un giappone che era già allo stremo perché aveva perso la guerra del pacifico lui fu uno dei firmatari albert einstein perché non si usasse la bomba atomica e quindi sì, lui la voleva usare non sul Giappone, ma le voleva usare sulla Germania nazista. Ma quando ha saputo che le volevano usare sul Giappone, lui ha scritto al presidente Eisenhower, credo, e assieme a altri scienziati, Opp, eh, Eisen, eh, Oppenheimer perché non lo usassero, e invece l'hanno usata perché altrimenti il Giappone sarebbe stato in basso. Eh, a quei tempi ancora non c'era la Cina comunista, non era del tutto comunista. L'avrebbero usata, eh, beh, avrebbero invaso, voglio dire, i russi il Giappone e quindi avrebbero avuto influenza nel sud-est asiatico, cosa che poi ebbero attraverso Corea del Nord, attraverso tante cose. Sì, ma un attacco via terra era troppo dispendiosa per l'America, allora via la bomba atomica. Ma bastava fare un embargo navale e il Giappone si trovava stremato, senza non ti ricordare che in Giappone non ci sono materie prime, non c'è nulla. Allora bastava un embargo navale, un blocco navale e il Giappone si sarebbe reso per sfinimento karim pelosi io vado buonanotte grazie per la piacevole compagnia buonanotte a tutti karim pelosi se vuoi che ti commenti dei video tu commenta i miei però non fare come un mio amico che ha messo eh, 30 commenti a un unico mio video sperando che io gli commenti 30 suoi video per ogni video vostro che volete che io vi commenti mi raccomando commentate un mio video occhio per occhio video per video veramente sì vi, vi comprendo se non mi seguite più perché io sono da 47 minuti che sto in live poi non so se gli troverò un titolo per questa live perché ho parlato di tutto ho parlato di più ho parlato molto troppo titolo provvisorio e credo che, che ci stia bene così io non so che titolo dare a una live che ha che ha per, per argomento eh, qualsiasi cosa, capito? E non, non so, non so veramente. Non so veramente che titolo dargli. Sarebbe sarebbe un ardire pensarlo. Strawberry Studio 2, non tutto ma di tutto, esatto, un po' come quello che ho letto io durante tutta la mia vita. Non ho letto tutto, ma ho letto di tutto. Anche se molti altri libri sono andati persi ciò tre mobili pieni di libri eh, ciao iscritto like comunque la storia non ci insegna mai niente secondo me il tutto si sta ripetendo i vecchi trucchi si ripetono ma con le tecnologie moderne dell'una intanto sto cercando facendo le uova a ah, intanto sto cenando facendo le uova sbattute titolo un po' di storia, eh, mi sembra giusto per chi arriverà a, alla metà del video, ci sarà molta storia. Eh, poi che dire, purtroppo, ho dovuto interrompere il video di prima o per fortuna, perché altrimenti sarebbe venuto un video di due ore. Comunque adesso, fra cinque minuti, taglio perché tanto non è che la gente ha la resistenza come per guardare, come per guardare un video, 50 minuti un minuto e poi sento che ho detto di tutto eh, sento che già mi devo accommiantare da voi poi mi raccomando metterò in questo e nell'altra live sempre titolata eh, titolo provvisorio che dura 35 minuti eh, guardate ho fatto due live questa da 50 minuti e una da 35 e io che dicevo, faccio dei video da cinque minuti, ne faccio tanti. E invece, quando stai in live che ricevi i commenti, non puoi dire: Vabbè, gli faccio su cinque, 6 temi dei video, su dieci temi faccio dei video da cinque minuti. Strawberry Studio 2, cioè, come titolo, Non tutto, ma di tutto intendo. Una volta c'era una trasmissione con quel titolo, Ti saluto, ciao, Strawberry Studio. Mi raccomando, condividi questo video affinché lo possano con commentare e chiedi che lo condividano a loro volta. In questo modo mi aiutate. Io sono uno youtuber disoccupato. Mi aiutate a rimodernizzare il mio parco tecnologico perché vorrei tanto avere un una connessione eh, in fibra ottica e non dovermi più filmare con una webcam del 99. E poi questo cellulare un'occhio Ascia 302 già non prende più la linea per fare le chiamate telefoniche o mandare gli sms e non riesco a usare whatsapp ciao eh, iscritto like e riemozionata la tua prima live o video di oggi sì molto eh, si denota ma anche nel passato poi ero molto emozionato quando, non quando ho fatto le prime live con questa webcamera nel 2013, la webcamera del 99, ma quando sono riuscito a fare una live con il cellulare, con questo cellulare qua, che poi ultimamente mi va male il, il wi E ero molto emozionato quando ho caricato anche la mia prima Premiere, perché posso fare dei video in tutta calma, editarli caricarli e poi rispondere alla chat però il video marcia per conto suo e quindi ci ho molti video nei quali eh, in realtà sono dei video musicali di musica rilassante guardateli e guardateli più di una volta al giorno e quindi come dire adesso voglio fare altri due minuti se ci riesco accomiatandomi da tutte e tutti voi e... vi ringrazio molto poi youtube comunica in ritardo a volte che qualcuno si è iscritto al proprio canale e... vediamo un po vorrei Vorrei andare al canale tuo, ciao, iscritto like, vediamo se ci riesco. Vediamo se ci riesco. Ah, ecco ti, ti ho trovato. Vediamo, faccio canale. ma non, non ti trovo mi daresti il link ciao iscritto grazie se metti io sono di casal palocco vediamo qua ecco qua mi dovresti dare ciao iscritto like il link del tuo canale così mi iscrivo adesso perché chiudo eh, si sì, provincia di roma esatto è un quartiere residenziale della tredicesima circoscrizione si sì, mi trovo bene e tu di dove sei ciao iscritto like mi potresti dare il link qua in chat che così mi iscrivo brescia ah, benissimo però non ti, ti riesco a trovare come ciao iscritto like eh, non ti, ti riesco a trovare fra poco devo tagliare clicca nei tre puntini e vai al canale no ah ecco ecco qua allora te lo dico già da subito ciao iscritto like questo canale non ha contenuto e questo canale non c'ha video vabbè io mi scrivo e aziono la campanella aspetto naturalmente che tu carichi del contenuto e quindi come dire uso sì lo uso per commentare Va bene allora vi devo lasciare vi devo lasciare perché già, già è troppo tardi già è tardissimo siete in quattro mi spiace dovervi lasciare così alla prossima care amiche ed amici che mi state seguendo grazie per i 5 eh, like <coughs> mi raccomando grazie ci ha iscritto like se bravo anche te caro amico mi raccomando condividete questo video dopo averlo commentato condividete i miei video che guardate io vi raccomanderò dei video a fine riproduzione di questo video e poi buonanotte de luna e poi mi raccomando commentate ogni video mio in modo che io commenterò lo stesso numero di video vostri iscritto like buonanotte se voi volete che io vi commenti 30 video quindi guardandogli e dato dandogli like commentatemi 30 video non fare come un mio amico che mi ha commentato un unico video 30 volte e io gli ho commentato un solo video <coughs> passate dal mio canale e vabbè adesso questo video sarà disponibile però non come live d'altra parte ho fatto già 57 minuti e 25 secondi. Sono stanco. Dovrei arrivare a un'ora, ma stirando, stirando, stirando. E poi non so quanti leggeranno un video di un'ora da vederlo. Deluna, io lascio le persone libere e mi ritengo altrettanto. Commento solo se mi fa piacere e accetto altrettanto. Ah, va bene. Io lo facevo come fa Andrea, no? Cresciamo insieme, facciamo parte della community, queste storie qua. Comunque io non mi sono mai iscritto perché si iscrivano al mio canale, hai ragione tu. Poi d'altra parte, quando ho commentato video di altri, non hanno commentato necessariamente il mio video. Quindi alla fine è proprio come tu dici, bisogna lasciare gli altri liberi perché non cambia nulla, non cambia. Se uno ha l'opportunità... Di seguire altri canali pensa che io sono arrivato a commentare a dare like a così tanti video che un giorno stanno stato col cellulare due ore a mettere like e a commentare video di altri poi è, è certo che ti danno il feedback ti commentano i, vi i video però poi questo sistema schiavizza un po quindi alla fine è meglio commentare ciò che piace ti ho visto su youtube ti ho conosciuto lì Ah, ciao iscritto like sono contento e se vai nella mia community se vai nella mia community eh, vedrai che <coughs> che anche c'è un certo Cavaradossi, prego per te che che fa questi video che usa le mie foto che sono video divertenti e adesso per esempio questo è un video che ho fatto di rilassamento e, e guardate quest'altro video divertente che non è mio io non ho nessuno che mi lì che o che commenta quasi quasi chiudo no no dopo passerò io dal tuo pane dal tuo canale cara deluna io io commenterò tutti i tuoi video ecco poi qua volevo farvi vedere eh, che c'è Ecco qua, Cavaradossi prega per te, che ha fatto dei video ironici. Guardate un po', vi da, lascio il link. Io, De Luna, passerò forse stanotte, forse in altri momenti, quando potrò, e guarderò, guarderò i tuoi video. Non ti preoccupare. Qua c'è un altro video. non stai tranquillo, sei troppo gentile, ma non chiudere YouTube, non ti arrendere non ti arrendere ecco qua come potete vedere vi lascio dei link poi se volete commentateli questi ultimi video non trovo l'ultimo vabbè ma adesso veramente devo devo staccare lo so che è brutto è brutto vabbè poi ho fatto questo che forse avete visto nube it ciao sant'en chat ciao nube it come va? Buonanotte. Stavo stavo per chiudere. E va bene, e va bene, caro caro mio amico. Poi c'è questo so che ho fatto. Questo video su Matteo Montesi. Buonanotte, va tutto abbastanza bene. Sei su Instagram? Sì, cercami come Sant'En Chan. Ovviamente, ci, ci risentiremo in Instagram. Anche se stanotte non accenderò il cellulare. Ah, lo lo chiedevi, a il cane, come sta, sì I miei cani stanno bene. Eh, guardate, nella c'è una lista di riproduzione eh, con i cani. Io sto bene. Ah no, ma parlate fra di voi. Va bene, comunque. Ciao, hai scritto like. chan segui Nube per apparecchie live. Quanti cani hai, San? Io cinque. Io attualmente tre. Poi contando anche quelli che se non sono andati a casa di qualche parente, va bene, avrei di più. Eh, perché erano troppi, ma tanto stanno qua in giro e quindi come dire cari amiche ed amici adesso siete di nuovo in tanti a seguirmi e e come io vi avevo detto ci sarà un rimpasto di governo e ve l'avevo detto vediamo forse questo link Guardatevi questi video divertenti, non sono i miei. Eh? Grande, Amiro chi ama gli animali. Grazie caro amico. Allora, guardati questa playlist e eh, con i miei animali. Eh, vediamo un po' se la trovo. Eccola qua. ciao adesso vado veramente ciao santenciane ciao nicolò sono un semplice utente che segue alcuni di voi grazie ed è grazie a te ciao iscritto like che noi possiamo andare avanti De Luna con la barba mi ricordi un po eric clapton grazie sai il mio nome chi sei nicolò cono io il mio nome chi sei vabbè qua vi lascio il link della lista di riproduzione dei miei cani vi devo lasciare siete in cinque mi dispiace lasciarvi ma chiudiamo un po di finestre qua Guardatevi quest'altro video. Mi dispiace quando sono tante le persone che ti seguono. Buonanotte, Ten Chan, buonanotte, Nube. It's Luna, sono ciao. Proprio sul più bello che c'ho cinque persone seguendomi, ma immagino che voi non tagliate perché non taglio io. Allora tagliamo insieme al conto di 5 4 3 2 1. Se non chiudi, resto vabbè, io non chiudo anche per avere minuti o ore di visualizzazione però facciamo così De luna nube its ciao iscritto like aiutatemi a avere ore di visualizzazione diffondiate questa live e quanti miei miei video più potete in questo modo potrò avere almeno 12 ore di visualizzazione al giorno e, e riuscire e riuscire a raggiungere le 4000 ore Me ne mancano più di 3.000 e quindi mi raccomando, io non tagliavo per avere anche del tempo di visualizzazione, ma adesso veramente sono molto stanco, ho la gola secca. Allora condividi questa live, grazie Nube Its De Luna mi raccomando, se poi condividila anche te e ogni video che guardate, che vi piace, mio, condividetelo attraverso WhatsApp, Facebook. YouTube, Instagram, eh, così riuscirete a far decollare il mio canale che io ci dedico molto impegno! Ciao a tutti e grazie di avermi seguito, purtroppo. De luna, la trasmissione finisce qui. Purtroppo. Va bene, San Nube, it. purtroppo l'una. Tutto ciò che ha un inizio, tutto ciò che ha un principio, ha una fine. Ciao, buonanotte. Ah, no, per stare con noi. Io non so nemmeno chi sono i miei due iscritti. Beh, uno sarò io. Io voglio... Si vede che sono già iscritto, cara De Luna, perché non riesco a, a, a iscrivermi attraverso la chat. Ok, libertà. Nube Ice Luna, mi iscrivo io a te. Ciao, buonanotte, buonanotte, perché veramente stiamo temporeggiando e poi quando la gente guarderà un'ora e dieci minuti si spaventerà e non guarderà neanche il video. E poi lanciare dei messaggi adesso alle persone, se avete visto questo video condividetelo, chi è che arriverà a questo punto? Ora ai 5 iscritti, grazie mille, grazie a tutte e tutti voi per avermi seguito. Adesso vi rifarò un po' gli hashtag a questo video. Ciao, ciao. Nube itz Notte, io le faccio da quattro ore le live, ah, lo so, però io già sono stanco, e poi insomma, eh, mezzanotte e 16. Deluna, grazie. Mi scrivo anche io, ma forse chiudo lo stesso. Nube ciao. Ma che cosa, chiudi? cioè che, che non segui più qua alla live? Non chiudere il canale, eh? ciao. Non chiudere luna perché dice nube? Hits. Gli ho detto anch'io. Prima che chiudi a fare, non bisogna mai arrendersi. Sempre si avrà qualcosa da dire, non chiudere, magari chiudi per riaprire. e Allora, cancella il vecchio, ti vuoi trasferire a Daily Motion o a Vimeo? Ci avrai meno ascoltatori, comunque. Veramente fare delle live da quattro da ore. Grande san sei saggio. Bisogna sempre esprimersi. E poi voglio dire, prenditi Instagram, De Luna, grazie. E ho altre cose da sistemare. Va bene, intanto lascialo in sospeso il canale di YouTube. Ogni tanto magari userai la posta o aprirai un, un una sessione in YouTube o in Google Chrome così non, non ti cancellano la cont perché se per più di un anno no, non utilizzi ti cancellano la conto e poi quando avrai qualcosa da caricare ci dai un'occhiata non è che devi essere sempre presente capito entra ogni tre mesi carica ogni volta che ne hai voglia c'è gente che carica una volta l'anno i video una volta ogni due o tre anni non c'è bisogno di caricare ogni giorno o tre volte al giorno e leggi i messaggi una volta all'anno fai quello che ti pare ma non cancellare perché poi te ne puoi pentire il vantaggio di avere un canale con molti anni e che magari sta primo nella graduatoria non so Adè. nube Ize ho visto quel canale su... ho visto quel cane sul canale di Luna e mi sono iscritto al volo. Grazie per il ricambio, Luna. E quindi conviene, conviene stare su YouTube. Sì, potrei fare anche di più, dice Luna. Per ora sono un po' limitata. Comunque, siete molto carini, grazie. Non ti arrendere, non ti arrendere, staremmo sempre con te. Io adesso verrò a vedere tutti i tuoi video. Già ne ho visti qualcuno, però l'ho fatto fuori dalla sessione l'ho fatto nello smart tv adesso col cellulare guarderò e commenterò adesso siamo in tre a parte me se vuoi ti sponsorizzo luna eh, sponsorizza anche a me luna eh, nube itz hello de joy tuk nam hello mai eh, friend, how are you the joy C nam è un amico eh, vietnamita nube it certo san, grazie mille sponsorizzami poi eh, nube it cerca nel web con il nome saint jean noterai che ci sono migliaia di foto migliaia di video migliaia di tutto de luna no grazie davvero non so se Chiudere, riaprire sei molto gentile, sponsorizza sant'Ence che ci tiene, eh, chiudere riaprire a ah, vuoi proprio, proprio cambiare l'account. Guarda, che puoi aprire un altro canale eh, con una account Ne puoi aprire uno principale e quattro secondari oppure puoi cambiare, poi occultare tutti i video del tuo canale principale e riaprire uno secondario. Nube it si vede già dal tubo. Che sei molto attivo. Dal tubo, Bu. mi salutano persone dal Vietnam. Allora, de Joy Tu Nam. Hello, to you nube it come vuoi Luna. De Luna, non posso neanche cambiare la foto profilo che disdetta no perché quella è collegata alla cont principale devi aprire un canale secondario poi te la fanno cambiare ogni tanti giorni ma se tu non avevi cose importanti se no salva i video chiudi il canale e ricarica da Google si cambiano e va bene. Cerca, cerca dei tutorial come cambiare eh, l'avatar nel 2019. Vedrai che a tutto c'è soluzione. Luna, a tutto c'è soluzione. Vedrai. Nube it's è facile, infatti, comunque vedremo ora ho delle cose in sospeso. La foto si cambierà solo col computer, e questo è vero. Questo è vero, con l'applicazione per cellulare non si cambia niente, io ci ho provato. Poi dipende dal modello di cellulare che hai. Con il mio, non si cambia, comunque non ti arrendere dal computer. Oppure magari da, dall'applicazione di YouTube per cellulare si può cambiare. Non lo so. Mm, tu prova, tu prova a consultare in internet col cellulare, dal swear Naviga. Adesso siete in quattro Nube. Hits, io l'ho cambiata qualche giorno fa e il PC non ne ho. E, prova con l'applicazione oppure. Entra in YouTube dal browser, da Google Chrome, apri una sessione dal Google Chrome in YouTube. Ho già provato, grazie. E non ti è venuto De Luna? Vabbè. Come mi dispiace. Di che si parla qua? Dez drone. Veramente, questa live doveva essere già finita da 17 minuti. Io sto seguendo le conversazioni in chat, eh, abbiamo parlato di tutto, di storia, di tutto. No, siete gentilissimi! Riprovo, eh, brava Deluna, non ti arrendere. Poi consulta molti video tutorial. Eh, potrai vedere come fare a cambiare la foto. Nube, si va su Google, si clicca il proprio avatar. Poi ti chiede: gestisci a conto a conto, caro destrone come potrai vedere, qua ormai si è arrivati alla frutta, perché io ho parlato per un'ora e 18 minuti e non si è arrivati adesso. Si è arrivati in pratica a non sapere più di che parlare. Si sta parlando degli avatar, però abbiamo parlato per esempio di quel del di quello che succede nel mondo di tutti i disordini abbiamo parlato della magia a torino poi ho fatto un live precedentemente è saltata la luce in casa e questo è il secondo live che ho fatto in pratica l'altro l'altro eh, video l'altro live che ho fatto precedentemente era durato non so se la bellezza e non so se è stato un bene o un male che è saltata la corrente 23 minuti e 45 quindi eh, se calcoliamo il live di prima eh, adesso sono eh, 23 più 18 facciamo 20 sono un'ora e 40 minuti che sto in live calcolando il live precedente e adesso siete in 6 De Luna, si sì, sono un po' capra. Nube. A quel punto, vai nella sezione privacy e si cambia. Ma se giapponese, sanno, sono di Roma. Casal Paloco, ecco qua. Il mio nome è perché ho preso rifugio nel buddismo cinese. Allora, Sant'Enchan è un nome buddista, buddista cinese. Mi dice solo dal computer in effetti. Ah, allora sai che puoi fare de l'una? Dal browser, per esempio Google Chrome? Cerca di entrare in YouTube. Apri una sezione si sì, si chiama Prendere i voti nel Buddismo. Qua c'ho il mio patentino. Guarda caso, mi hanno dato il libretto. Libretto buddista perché ho preso rifugio nel, nel, nei, tre, nei tre gioielli, nel tripitaka, e questo è il tesserino da buddista cinese. Il Buddha, il Sangha e il Dharma. Il Buddha, il Sangha che è la comunità e il Dharma, l'insegnamento. E... Luna, io lo faccio dal cellulare questa mi mancava eh, sai luna che puoi entrare dal brown swear da google e chrome e metti youtube e poi metti eh, accedere e apri una sessione come se fosse dal computer e se c'è dei problemi eh, nel brown swear ci sono i tre puntini e metti eh, visualizza come pagina web come da computer e allora ci avrai tutte le opzioni che da dex top Ah, dicevo del rifugio mi mancava va bene cerca dei miei video sul buddismo poi ne parlerò in un'altra live ma adesso sono già 40 minuti e passi un'ora un e 40 minuti e, e siete in uno che mi seguite allora è il miglior momento per tagliare probabilmente sarai tu deluna o nube hits che mi seguite vi lascio scusate se non ho guardato tutto il tempo la camera guardavo lo schermo e leggevo i commentari Deluna. luna grazie poi provo io faccio così facevo così finché non ho caricato l'applicazione creator studio non so che cosa ciao nube hits buonanotte eh, entra dal Brown metti eh, le mail e la password, e poi quando sarai entrata, metti eh, a volte ci sono dei problemi perché ti rimanda l'applicazione di YouTube. Però, metti, eh, vedere web desktop. Ciao, Sam, buonanotte. Buonanotte, Nube It. Eh, siamo almeno in due, ma non di conta. Buonanotte De Luna, siamo in tre, forse mi conta anche a me, io e te e un buon caffè. Ma adesso ho male alla gola a forza di parlare. Eh, mi diceva Nube X che a volte faceva quattro ore di live. Beh, io quasi sto arrivando alle due ore, perché nella live precedente ho fatto 23 minuti 45, 24 minuti allora qua sto un'ora e 23 e ho fatto un'ora e 50 grosso modo però adesso vi lascio devo avere la forza di volontà perché ultima gli ultimi 23 minuti in pratica solo per, per intrattenerci e non andare a dormire che è mezzanotte e mezza poi domani chi mi sveglia chi mi trascina giù dal letto non sarò a ripetere condividete i miei video e se volete dei commenti ai vostri video commentate i miei in numero proporzionale eccetera eccetera ciao ciao è sempre triste La dio, ma mi devo accomiatare da voi o mani padme la prossima volta parlerò di buddismo nella live o nella differita forse mi filmerò con questo vecchio tablet per non usare utilizzare il cellulare il motorola moto X seconda generazione del 2014 che è quello più buono che ho e poi il nokia Asia 302 mi sto filmando con questa vecchia web camera del 1999 logitech analogica che non ha dei problemi di wifi perché è connettata con il cavo come potete vedere usb che non mi funziona il usb 2.0 nel mio computer. Che è un computer del 2010 intel dual dua core duo bacetto buonanotte de luna bacetto buonanotte e, e già sono stressato mi trema la mano dallo sforzo di tenere il microfono così perché altrimenti non si sentirebbe la voce e niente vediamo come vendranno le differite le premier questo vecchio tablet che la camera di dietro filma sfocato la camera davanti c'ha un microfono del cavolo vediamo ciao ho fatto già un'ora e 50 55 calcolando la live di prima che forse è stato un bene che si è interrotta forse sarà la live più vista infatti c'ha 15 visuals la live di prima, ora siamo in quattro. Sì, purtroppo vi devo abbandonare, se no, non si finisce più. Ciao.